Ciao a tutti. Oggi prepareremo le uova alla coque. Il tempo di preparazione della ricetta è di 12 minuti circa. Gli ingredienti sono uova e acqua. Diamo il via alla ricetta. Versiamo all'interno del boccale l'acqua. Posizioniamo il cestello. Chiudiamo con il coperchio. Il misurino e facciamo cuocere per 12 minuti, 100 gradi, velocità 1. Le uova alla cocco sono pronte. Adesso tiriamo fuori il cestello con l'aiuto del becco della spatola. Andiamo immediatamente a sciacquarle sotto l'acqua fredda per fermare la cottura. Dopodiché andremo a impiattare. Adesso apriamo l'uovo, rompiamo il guscio alla parte superiore. Quando tolte le bucce apriamo il nostro uovo. A questo punto potremo mangiare il nostro uovo condendolo con sale e pepe a piacere. Uovo alla coke, grazie e alla prossima ricetta.